Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmeone98 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, 10 febbraio 2018, è uscito al D23 Expo in Giappone un nuovo trailer su Kingdom Hearts 3. E io, assieme al mio collega di YouTube, Volger, abbiamo deciso di fare una reaction su questo eh, video, su questo trailer, in cui poi eh, analizzeremo i vari dettagli e le novità, e chi ci ha portato il, buono, il buon Nomura praticamente con questo hotel riguarda Kingdom Hearts 3. E chi lo sa forse potremo finalmente sapere anche la nuova data di uscita. Quindi se volete andare a vedere la mia reaction e quella di Volger vi consiglio di andare appunto sul canale di Volger il cui link lo trovate benissimo in descrizione o lo potete trovare benissimo alla fine del video. Buona visione.